Ok, allora buongiorno a tutti, uh, ben ritrovati quelli che già uh, sono arrivati la volta scorsa oppure anche ieri sera. Eh, benvenuti ai nuovi, ma che stamattina ai nuovi giornalisti. Eh, allora, programma di oggi, ieri abbiamo avuto, per chi c'era, per informare chi non c'era, anche la, un dibattito tra e Stefano Fetti sul destino dell'Eurozona, sulla la crisi dell'Eurozona, strategie da adottare per aiutare l'Italia a risollevarsi dalla stagnazione. Oggi continuiamo su questi stessi argomenti, abbiamo stamattina ospite Lucio Baccaro, direttore verrà introdotto uh, da voi insieme dell'associazione Minerva esatto. e invece oggi pomeriggio abbiamo altri due ospiti eh, voi probabilmente lo sapete perché abbiamo detto che, la, che la Petro Magna non può venire eh, quindi ce l'ha detto in questa settimana ci ha annunciato che non avrebbe potuto venire quindi uh, abbiamo uh, un pomeriggio uh, sempre questi temi con Chiara Zoccarato e Marco Cattaneo. Parleremo di eh, sempre eh, diciamo, governance della zona euro con eh, Chiara Zoccarato e di moneta fiscale con Marco Cattaro e faremo naturalmente un dibattito, anche stamattina lo faremo, ovviamente con la relazione si aprono i tempi del pubblico, le domande, spero che sia un programma Promettente e gradito. Passo la parola al rappresentante dell'associazione. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Succhi, Vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori per averci invitato a moderare questo incontro di questa interessantissima rassegna. Oggi parleremo con il professore Lucio Stenge. Oh, Buongiorno. Pronto? No, va. Allora stavo dicendo, oggi abbiamo qui con noi Lucio Baccaro, parleremo eh, della fase storica di passaggio da un'economia wage-led, cioè trainata dai salari, che era quella che avevamo in Italia e nei paesi europei, a un'economia guidata dal da debito, debt da led la prima è il tipo di economia, quella witch land è quella che appunto abbiamo avuto eh, nella golden age del, del capitalismo, cioè dal secondo dopoguerra agli anni 70 circa in tutta, in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti e, e, e lì si sono registrati maggiori tassi di crescita delle economie capitalistiche. La seconda fase invece è L'economia guidata dal debito è quel, quel, quel tipo di modello neoliberale che si è cominciato a perseguire dagli anni Ottanta, famoso in questo senso, sono state le esperienze di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, rispettivamente negli USA e nel Regno Unito. E questo tipo di economia in, in Italia si è stato imposto attraverso i vincoli europei, i trattati europei. Parleremo appunto di questa fase di passaggio, di come eh, l'euro ha influito sul questo processo. Il professore allora lascio subito la parola al professore grazie per la presentazione buongiorno allora la mia presentazione è molto lunga non ho detto di parlare di un sacco di grafici per cui vedremo un po' insomma. le ricerche dicono che dopo 20 minuti l'attenzione scema in maniera drammatica oh. se avete delle domande di chiarimento non ascoltate le Allora, uh, dunque ci sarà una prima fase, fase della presentazione in cui parlerò della traiettoria dei capitalisti europei, in particolar modo di qua, ma della Germania, dell'Italia, dell della Svezia, e del Regno Unito, una ricerca in corso che sto svolgendo in particolar modo con il mio collega di Ginevra, di Spontus, ma anche con altri. E poi c'è una seconda parte in cui mi focalizzerò sul caso italiano. Allora, l'argomentazione di base che sviluppo è che se guardiamo, la, la, il caso italiano è una forma estrema di un fenomeno più generale, che è quello della crisi del modello di crescita fortista tirata dai salari, quindi la crescita avviene perché c'è una spinta salariale. perché la, la per essere entrare in crisi perché eh, c'è stato un notevole spostamento di reddito dal lavoro al capitale, vedremo grafici. Questo crea una situazione potenziale di deficit di domanda aggregata che bisogna colmare in qualche maniera e in alcuni casi il deficit di domanda è colmato puntando sulle cosiddette componenti autonome della domanda, in particolar modo eh, i consumi finanziati dal bambino. Quindi garantendo un accesso più semplice, più agevole, delle famiglie in particolare eh, al debito. E questo è il caso del requinito, crescita tirata dai consumi. Un'altra soluzione al problema del deficit di domanda aggregata, è quella della Germania rimpiazzare la domanda interna con la domanda estera, modello di lato esportazioni, Poi c'è un modello misturo molto interessante, dove siamo tutti e due uh, i uh, motori della crescita. E vediamo perché è possibile avere tutti e due. Il problema dell'Italia, il quarto paese di cui ci occupiamo, è che a differenza degli altri tre paesi non ha trovato un'alternativa valida al modello di crescita e quindi è caduta nella stagnazione. L'altra cosa che occorre dire immediatamente è che a differenza del modello forbista di crescita di pirata dai salari le alternative post fordiste sono tutte in maniera diversa fortemente stanche. Allora, cominciamo con chiarire che cos'è questo modello fordista di crescita di pirata dai salari. Innanzitutto è un modello di torre-globalizzazione, è una forma di capitalismo regolare in cui i capitali sono controllati, oh, non possono spostarsi liberamente, e questo probabilmente di avere tassi di interesse reali bassi se non addirittura negativi, eh, come ci leva negli anni 70, e c'è anche una limitata apertura commerciale. Si tratta di economie aperte, ma il peso delle esportazioni e delle importazioni rispetto al prodotto interno lordo è ancora eh, limitato. La cosa più importante da dire è che è una forma di capitalismo regolato istituzionalmente, perché alla base del, del modello di capitalismo c'è un compromesso tra lavoro e capitale. Ove il capitale riconosce il lavoro, soprattutto la rappresentanza del lavoro, come partner nella gestione sia delle politiche pubbliche sia dei luoghi di lavoro, e a sua volta. Il lavoro riconosce il capitale, quindi rinuncia alla socializzazione dei, dei, uh, dei, dei, dei, dei mezzi di produzione. Ora, qual è la grande differenza tra paesi in questo periodo? La differenza è la presenza e la stabilità di questo patto istituzionale tra lavoro e capitale. Ci sono paesi in cui il patto sociale viene siglato molto presto, per esempio in Svezia viene siglato... dal mio punto di vista è il patto sociale e che si è soltanto nel 1993, quindi con molti anni di distanza rispetto a, a, a, agli altri paesi. L'altro elemento chiave di questo modello di capitalismo regolato è la contrattazione collettiva. La contrattazione non si sente più ah, di eh, così presenza della contrattazione collettiva, soprattutto contrattazione collettiva a livello di settore o a livello nazionale che ha, un gioco, che ha un ruolo importantissimo perché permette di indicizzare il salario reale alla produttività in questo modello la produttività non si distribuisce automaticamente come nei modelli classici quelli di solo, solo dove ci sono mercati liberi libero mercato e ogni fattore di produzione viene pagato uh, in maniera corrispondente alla produttività marginale. Qui la produttività si distribuisce soltanto se, se ci sono istituzioni che lo permettono, è un rapporto di forza che lo permette. Quindi la, la distribuzione non avviene in maniera automatica, l'istituzione chiave è la contrattazione politica. Questa è una rappresentazione molto schematica di come funzionava il modello fordista tirato dai salari, un modello che poteva essere addirittura virtuoso, quindi ci sono aumenti salariali che si traducono in espansione della domanda, l'espansione della domanda permette guadagni di produttività attraverso meccanismi che spiegherò, e poi i guadagni di produttività vengono trasferiti dalla contrattazione collettiva in aumenti salariali non è facile da leggere, ma se guardate lì fra guadagni di produttività e aumenti salariali ci sono due frecce ed è molto importante sottolineare il fatto che da una parte i guadagni di produttività si trasferiscono in aumenti salariali, dall'altra parte gli aumenti salariali consentono guadagni di produttività i meccanismi li spiego eh, tra un attimo quindi un modello potenzialmente virtuoso, salari che aumentano aumentano la domanda, aumentano la produttività, la produttività che aumenta i salari, ma anche potenzialmente un modello esplosivo. Guardiamo, aumenti salariali che aumentano la domanda, la domanda che aumenta aumenta l'occupazione, che aumenta il potere contrattuale dei lavoratori, i lavoratori chiedono più salario, se la produttività non segue il modello è destinato a scontrarsi contro un muro che è l'inflazione se la produttività non aumenta sufficientemente a un certo punto le imprese cercheranno di restaurare i margini di profitto aumentando i prezzi e questo è il, è il problema fondamentale del, ehm, del modello tirato dai salari si parla di vincoli benefici nella mia disciplina che è quella della sociologia economica e della politica e capelli della politica l'economy, le rigidità del mercato del lavoro non sono necessariamente un problema da eliminare. Possono avere delle conseguenze positive, guardiamole. Espansione della domanda consente i di scala. Cioè riduzione, no, no, so. cioè riduzione di, di, di costi unitari, che è questa freccia qui. Espansione della domanda permette economie di scala che aumentano la l'obiettivo. L'espansione della domanda conduce le imprese ad aumentare gli investimenti, i meccanismi sono un po' più complessi ma in soldoni se c'è un'aspettativa di un mercato che si espande gli spiriti animali degli, degli imprenditori sono infocolati, e invogliati a, a investire. Poi questo meccanismo qui, dagli aumenti salariali e dalle rigidità del mercato del lavoro verso i guadagni di produttività, se si aumentano i costi salariali lasciando invariato tutto il resto si crea un incentivo perché l'imprenditore sostituisca il lavoro con il capitale. Quindi aumenti l'intensità del capitale, se aumenta l'intensità del capitale per unità di lavoro aumenta anche la produttività inoltre, visto che c'è uno stimolo agli investimenti i nuovi investimenti incorporano l'ultima versione del capitale tecnico cioè i nuovi macchinari i nuovi investimenti sono potenzialmente più efficienti di quelli che rimpiazzano e infine e questo c'è tutta una letteratura sociologica che ce lo spiega se i salari sono se i salari e le condizioni di lavoro sono decenti, per utilizzare il linguaggio dell'I, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il lavoro decente si crea una situazione di scambio di doni in cui il lavoratore è disponibile a cedere la sua conoscenza tacita dei processi produttivi e di come migliorarli facendo da, da, da, da, da, da, da contraccambio al fatto di essere trattato in maniera in maniera decente e questo è un altro incentivo all'aumento di efficienza gli economisti utilizzano l'espressione di gift exchange, scambio di doni Hackerloff in particolare quindi queste sono un po' le caratteristiche del modello fornista tirato dai salari e questi sono adesso guardiamo un po' di, di, di dati questo, questi sono grafici sui salari e sulla produttività tra il 1960 e il 1990 nei quattro paesi, Germania, Italia, uh, Svezia e Regno Unito. Prima, la prima cosa da guardare sono le scale, da, da 100 a 300. I salari reali per addetto, il defrattore utilizzato, lo lasciamo da parte il tecnicismo, crescono quasi del, del 6% all'anno in media tra il 1960 e il 1990. Guardate, i salari seguono la crescita della produttività. Stanno un po' al di sopra, ma salari, tassi di crescita dei salari molto elevati si accompagnano a tassi di crescita della produttività molto elevati, come ho spiegato prima. In Germania il tasso di crescita dei salari è del 4,1%, il tasso di crescita della produttività è più o meno simile anche se vedete il salario tende a crescere in Germania un po' più rapidamente della produttività negli anni 70 e 80 questi sono Svezia e Gran Bretagna, stessa storia tasso di crescita di salari comunque molto elevato rispetto ai ritmi attuali 3,1% in media in Svezia, 2,9% in media in Gran Bretagna Salari che crescono un po' più rapidamente della de, de, de, de produttività, in ogni caso in linea con la produttività, che è la caratteristica del modello fornista. Ricordiamoci che in tutti questi paesi c'è un'istituzione della contrattazione collettiva che trasferisce guadagni di produttività eh, nei salari reali. C'è una in, un interessante particolarità per quello che riguarda la Gran Bretagna dove la produttività comincia a crescere più rapidamente dei salari prima di tace, cioè a partire dalla seconda metà degli anni, degli anni 70. Callahan. Cioè questi sono gli anni del patto sociale tra laburisti e il sindacato QSIC che fallisce, che crea le condizioni. Per L'affetto di Margaret, di um, Ok? Tutto chiaro? Allora, questo, questo modello molto stilizzato è tra i crisi. Non sappiamo esattamente quando. Si comincia a parlare di crisi del modello sportista dagli anni 70. In realtà il modello sportista dura più o meno bene fino alla fine degli anni 80. Perché entra in crisi? Entra in crisi per fattori esterni e per fattori interni. I fattori esterni sono in primis la liberalizzazione dei, mercati, dei movimenti di capitale. Con la liberalizzazione dei movimenti di capitale il tasso di rendimento minimo del capitale è imposto dai mercati. Non è più possibile pagare il capitale a livello nazionale meno che di quanto non sia pagato a livello internazionale. potere contrattuale del capitale aumenta uh, poi ci sono fattori interni e il fattore interno principale è la difficoltà del, uh, delle istituzioni forniste a controllare l'inflazione vi ho fatto vedere il circolo virtuoso in realtà la crescita della produttività non tiene il passo delle domande di aumento di salario reale c'è un problema di inflazione e il problema dell'inflazione porta, questo è, una, una, è una, un racconto molto stilizzato, porta a un cambiamento epocale di politica economica, la priorità dei governi, anche dei governi socialdemocratici, anche dei governi lauristi, non è più la piena occupazione, è il controllo dell'inflazione, e c'è un'altra innovazione istituzionale, si introducono le banche centrali indipendenti, inflation target, che cominciano a prendere come obiettivo un tasso di inflazione di riferimento, il 2%, l'1,9%, secondo la Banca Centrale Europea. Questo che cosa significa? Che ogni accenno di militanza salariale, ogni sommovimento nel mercato del lavoro è immediatamente interpretato dalla banca centrale, dalla banca centrale indipendente che utilizza un particolare modello macroeconomico basato sul Nairo, è interpretato dalla banca centrale come l'inizio di una spirale inflazionistica, salari, prezzi, è immediatamente stroncato attraverso un aumento dei tassi di interesse nominale che si traduce anche in un aumento dei tassi di interesse quindi vedete i, mecc i meccanismi di base del modello fordista non possono funzionare più il modello il fordista funzionava perché c'era una spinta all'aumento dei salari reali che, che, che creava incentivi agli investimenti e agli aumenti di produttività adesso ogni spinta salariale viene bloccata bisogna trovare meccanismi di crescita che, vanno, vadano, che non passino per, per la militanza salariale. sì, sì l'aumento dei, sì, dei tassi riduce tutte le componenti di spesa che se sono sensibili ai tassi interni che sono sostanzialmente due, nei modelli tradizionali l'investimento che si riduce, in realtà si riduce anche, ci si riducono anche le componenti di spesa, di consumi che sono sensibili ai, ai tassi di interesse, per esempio uh, il settore edilizio, uh, i beni di consumo durevoli, Capisce? Quindi se la, la domanda viene compressa, l'occupazione tende a calare, contrattore dei lavoratori si riduce se si riduce il potere contrattore dei, dei, dei, dei lavoratori le domande di aumento salariale si riducono è un modello se volete è molto interessante è un modello che riprende l'idea marxiana dell'esercito di riserva bisogna far aumentare la disoccupazione per far sì che le richieste di aumento salariali e le aspettative di profitto possano riconciliare sono L'altro elemento importante di questo, di questo percorso, di questa traiettoria, è la liberalizzazione progressiva delle istituzioni di relazioni industriali, quelle che avevano un ruolo importantissimo nel trasferire i guadagni di produttività. Allora, questa liberalizzazione non è soltanto un fenomeno dei cosiddetti paesi a capitalismo liberale, come il Regno Unito o gli Stati Uniti, ma lo si ritrova in forme diverse anche nei, nei, nei modelli di capitalismo coordinato come la Germania con la Svezia. Come la Svezia. In tutti questi paesi l'istituzione chiave di stabilizzazione del sistema funziona uh, con maggiori difficoltà che in passato e le conseguenze sono uno spostamento nella distribuzione del reddito fra capitale e lavoro. Questa è la distribuzione. Funzionario della quota dei salari. La quota dei salari si può anche interpretare, sono algebricamente equivalenti, come salario reale diviso per la produttività. Se il salario reale cresce più lentamente della produttività, la quota salari si abbassa. Viceversa, se il salario reale cresce più rapidamente della produttività, la quota del salario si alza. Germania e Italia. Grafico più o meno simile. Quota dei salari che aumenta più o meno fino agli anni 80, poi diminuisce. In Germania la diminuzione continua, la curva si sta piattendo. Italia, curva dei salari che ha un picco intorno al 1975, poi si abbassa, poi prende a salire a partire dai primi anni 2000. Perché? Non perché il mercato del lavoro ci sia un'iniezione di potere contrattuale, ma no? perché i tassi di interesse reali sono diventati molto bassi. Svezia, quota salari più bassa che altrove, ma stesso percorso. Picco intorno a in caso intorno agli anni 70, primi anni 70, poi la prima si abbassa, poi si rialza. Gran Bretagna, stessa cosa in questo caso una curva discendente e poi una tendenza al recupero. La cosa interessante è vedere che in Gran Bretagna cioè il modello di capitalismo più deregolato dei quattro di cui sto parlando, la quota dei salari aumenta, sembra aumentare a partire dalla seconda metà, della seconda metà degli anni 90. Il corrispettivo, il tasso di profitto, parlo molto rapidamente, mi interessa un tanto più grafico sull'Italia. Il tasso di profitto cresce costantemente in Italia fino alla metà degli anni eh, 90, poi cresce ancora un po' negli eh, anni 2000, poi cala. La stagnazione italiana, no? vedremo poi i dati sui salari, non tocca soltanto il lavoro, ma tocca anche i profitti. Um, guardiamo la Svezia che è un caso classico. Um, quindi, il tasso di profitto si abbassa nei primi anni 70 come conseguenza delle, delle, delle mobilitazioni eccetera eccetera poi si alza costantemente allora quindi c'è questo spostamento del reddito dal lavoro al capitale e c'è un problema che il lavoro ha tassi uh, ha una propensione al consumo i redditi del lavoro hanno una propensione al consumo più elevata dei redditi da capitale, viceversa i redditi uh, da capitale hanno una propensione al risparmio più elevata. Quindi c'è un problema di deficit di domanda aggregata. E questo problema di deficit di domanda aggregata che viene generato in un'economia uh, tirata dai salari deve essere colmato in qualche, in, qualche, in qualche maniera. I paesi avanzati affrontano questo problema essenzialmente in due, in due maniere. Ce ne sono altre dal punto di vista teorico, ma quelle rilevanti dal punto di vista empirico sono due. Primo, introducendo nuovi stimolanti dei consumi. L'accesso al credito facilitato. I salari reali non aumentano, però è più facile indebitarsi per le famiglie anche grazie all'innovazione finanziaria. L'altra soluzione è la, la sostituzione della domanda, estera con la, della, della, della domanda della interna con la domanda estera, cercare cioè di stimolare di le esportazioni. E questo genera quattro modelli stilizzati di crescita post-portista. Il modello britannico, crescita tirata dai consumi, il modello tedesco di crescita tirata dalle esportazioni, il modello svedese di crescita tirata dai consumi delle esportazioni allo stesso tempo o in tempi differenti e il modello italiano di crescita non tirata né dai consumi né dalle esportazioni. Guardiamo. Nel modello britannico un, lo vedremo c'è un aumento dell'indebitamento. Vedremo anche che i salari, perlomeno fino al 2007, si comportano meglio che altrove, non perché siano la spinta, la spinta propulsiva, ma perché una, una domanda in espansione attraverso i consumi genera condizioni favorevoli nel mercato del lavoro, soprattutto ai lavoratori a bassa qualifica di servizio. Il modello, il modello di crescita dai consumi tende a generare costanti deficit di parte corrente, cioè delle importazioni che superano le esportazioni. Il paese vive al di sopra dei, dei propri mezzi, ma può farlo perché il resto del mondo è, è disposto a finanziarlo. Perché? Anche perché c'è un centro finanziario, la City di Londra, che produce degli attivi finanziari che il resto del mondo vuole detenere nel proprio portafoglio. Quindi c'è un afflusso di fondi esteri che permettono al paese di vivere con un deficit più o meno strutturale, cioè durevole, di parte economica condizioni normali a un certo punto quel deficit deve essere colmato, che vuol dire ridurre il deficit di parte corrente, significa ridurre la domanda. Ridurre la domanda significa creare una, una recessione. Questo non succede in Gran Bretagna perché c'è un settore, il settore finanziario, che permette al paese vivere e consumare più di quello che condizioni di equilibrio della bilancia di parte economica. la Germania è un modello opposto In Germania si comprime la domanda interna si reprimono i salari per stimolare le esportazioni di c'è un trade off fra salari domanda interna e domanda estera quindi repressione salariale non equamente distribuita, distribuita in maniera diseguale, i salari reali tedeschi crescono quasi al ritmo della produttività nel settore manifatturiero mentre sono completamente piatti nel settore dei servizi. Nel settore dei servizi non c'è nessuna crescita salariale prima della crisi, quindi sono i lavoratori dei servizi che pagano in qualche maniera questa repressione della domanda interna che permette di stimolare la domanda esterna. Svezia è un po' il sweet spot, il luogo dolce dove ci si può contemporaneamente far tirare la propria economia dalle esportazioni e dai consumi. Come fanno? Ci riescono perché nelle nostre analisi, le analisi mie di Jonas Pontus, il modello produttivo svedese si sposta progressivamente dal settore manifatturiero classico verso settori a minore sensibilità al prezzo delle esportazioni. Primo i settori dell'informatica e del software, poi i servizi ad alto valore aggiunto. Se le esportazioni sono meno sensibili al prezzo, non c'è necessità di comprimere i salari per stimolare le esportazioni. Chi puoi avere entrambi? Perché la Svezia fa questo mentre la Germania non fa? E qui rientriamo nei vincoli benefici. Perché il sindacato tedesco dei servizi è inesistente. Non pone nessun ostacolo a questa compressione salariale. Il sindacato dei servizi e del settore pubblico svedese, nonostante le liberalizzazioni, è ancora molto molto forte. Quindi la via tedesca della repressione salariale è reclusa agli imprenditori svedesi, che devono trovare un'alternativa. E l'alternativa è riposizionarsi. Vedete che funzionano i vincoli benefici. Italia, crescita non tirata né dai consumi né dalle esportazioni, ne parlerò a lungo successivamente per cui lasciamo stare prego Vabbè, la risposta è questa sicuramente c'è un effetto di compressione della domanda che riduce le importazioni però c'è anche un altro effetto um, i prezzi dei servizi entrano nei prezzi dei beni mai fatto bene, in varia maniera i prezzi dei servizi in ogni caso contribuiscono a tenere basso il tasso di cambio reale della Germania quindi stimolano le esportazioni manifatturiere attraverso questa, questo canale. Terzo, il tasso di cambio reale della, della Germania è molto agevolato dal fatto che la Germania è nell'euro, cioè in un sistema in cui il tasso uh, nominale che viene applicato alla Germania è probabilmente, anzi quasi sicuramente, uh, molto più basso di quello che sarebbe stato un tasso di cambio nominale uh, di equilibrio se ci fosse stato un cioè dei consumi finanziari dei profitti. No, no dai guadagni di capitale in cosa. Ah sì, no, certo, certo. No, no, ma parte, di, fa parte, del, fa parte del, modello, del modello tirato dai consumi. Più, più, più frequente negli Stati Uniti che non in Gran Bretagna. Cioè, che cosa, cosa succede? La ricchezza finanziaria delle famiglie americane è sostanzialmente la loro casa. C'è una bolla immobiliare prezzi delle case aumentano, si utilizza il capital gains, il, il, il, il, il guadagno di capitale per ritornare dalla banca e farsi rifinanziare il mutuo, utilizzando il mutuo aggiuntivo per finanziare altri risultati. Uh, Questo l'ha spiegato molto bene Steve. Sì. Dunque, l'ultima cosa, cosa che voglio dire sui modelli di crescita è che sono, come vedete, molto instabile. Il modello tirato dai consumi dipende dal fatto che c'è una bolla che si possa cavalcare, quella per esempio la bolla immobiliare. Il modello tirato dalle esportazioni è possibile soltanto se non è generalizzato. Se tutti si mettono a fare la crescita tirata dalle esportazioni c'è una gigantesca spirale recessiva ed è un modello particolarmente pericoloso quando a praticarlo è il gorilla nella stanza, cioè l'economia più forte, quella che dovrebbe invece comportarsi in maniera opposta. Tirare gli altri, perché l'economia è piuttosto che è Anche dal debito, ma adesso vi faccio vedere. La Svezia è un caso proprio strano, infatti è molto instabile. Il debito aumenta aumentando Molto rapidamente, a livelli, a livelli britannici in Svezia. Allora, questo è un esercizio molto semplice di decomposizione della crescita tra le varie componenti della domanda aggregata: i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti, le scorte e le esportazioni. nette. non voglio entrare nei dettagli. La cosa che vi voglio far vedere, guardando a Germania e Italia, è come negli anni 60 e 70. La crescita fosse in gran parte tirata dai consumi privati. Quando sentite, quando sento, sento anch'io che l'economia italiana era tirata dalle esportazioni prima che ci fosse il 69, la modificazione eccetera eccetera, non è vero, l'economia italiana, con questi dati, era tirata dai consumi. Le esportazioni nette che sono la linea grigia sono trascurabili. Guardate, c'è un picco fra il 2010 e il 2005, ma no, quel picco che è la fase post-morti è dovuto quasi interamente non al fatto che le esportazioni crescono, anche se crescono, ma soprattutto adesso, ma al fatto che le importazioni si riducono. Perché si riducono? Perché è stata distrutta la domanda diretta. Una cosa che voglio farvi vedere che non è, non è molto visibile qua, se voi guardate a, a, ai contributi, contributi alla crescita tedesca fra il 1994 e il 2007, cioè i 15 anni prima della crisi, voi vedrete i consumi privati abbassati e le esportazioni nette alzarsi, come se ci fosse un trade-off fra le due cose, come, come dicevo precedentemente. Svezia. Allora la Svezia vedete che è una crescita tirata in maniera alternata da consumi privati, consumi pubblici, eh, investimenti che non sono trascurabili e esportazioni nette. Non c'è questo trade off cracchiato. Eh, tra il 1990 e il 1999 quando la Svezia con altri paesi... Uh, nordici a una crisi bancaria sono soprattutto le esportazioni nette che tirano l'economia uh, uh, poi vedete fra il 2000 e il 2009 i consumi privati sono importanti ma le esportazioni nette sono anche importanti e soltanto più recentemente uh, la crescita è quasi interamente anzi interamente tirata dalla una nette. Gran Bretagna crescita tirata esclusivamente dalla domanda interna, non soltanto negli anni 60, negli anni 70, ma anche negli anni 80, negli anni 90 e poi negli anni 2000, il contributo alle esportazioni nette è quasi sempre più grande. Allora, allora, vediamo che cosa c'è dietro queste componenti della domanda aggregata. cominciamo dai salari, questi sono grafici sull'andamento dei salari fra il 1900 e il 2016 sono salari reali orari confrontati con la produttività, dove la def, il deflattore utilizzato è differente. Da a sinistra è il deflattore dei prezzi al consumo, questo è il salario che interessa ai lavoratori. Salario in termini di beni di consumo che si possono uh, acquistare, questo invece è il salario che interessa più agli imprenditori è il salario che viene normalizzato utilizzando il deflattore del FIL, cioè i prezzi, i prezzi interni. Un'altra cosa, se vedete le curve dei salari più basse, a sinistra piuttosto che a destra, quello vuol dire che i prezzi dei beni importati sono aumentati, perché c'è stata una, una svalutazione del cambio, del cambio reale e quindi i lavoratori sono diventati più che è esattamente il caso tedesco le curve dei salari sono più basse dei salari reali eh, normalizzati ai prezzi al consumo sono più basse dei eh, salari reali eh, normalizzati con il del comunque soffermiamoci su, su, sulle curve di sinistra la cosa che ci interessa sono le curve eh, la curva gialla e la curva blu non so se riuscirà a vedere Dai, la curva la curva gialla dà la produttività del settore privato, la curva blu dà il salario reale per l'economia nel suo, suo complesso e poi questa curva qua, questa curva tratteggiata blu dà il salario reale nel settore manifatturiero, l'altra, quella verde, i contratti più lunghi, dà il salario reale nel settore del commercio e degli alberi, cioè un settore a bassa qualità. Sono lavoratori a bassa qualità. Due cose. La produttività cresce molto più rapidamente dei salari reali. Ricordate che questo è esattamente il problema che getta sabbia nell'economia tirata dai salari. E in più c'è l'apertura di un ventaglio fra salari manifatturieri e salari del settore del commercio. E gli alberghi, il dualismo dell'economia terza. I salari manifatturieri crescono quasi quanto la parola produttività, perlomeno fino al 2000, anche là si apre il ventaglio. I salari del settore del commercio crescono molto meno, anche se c'è una ripresa dopo la crisi e dovuta alle innovazioni istituzionali che sono state introdotte, per esempio nel 2015, l'introduzione zona di Unione. Allora, la cosa, altra cosa importante è guardare le scale, quindi qua la scala è tra 100 e 140. L'Italia scala fra 100 e 120, molto più bassa. La produttività cresce, è la linea gialla, molto poco, i salari crescono molto poco ma quanto la produttività. Okay? E anche in Italia c'è l'apertura di un ventaglio, forse anche più grande del ventaglio tedesco, fra salari della, manif della manifattura, che crescono più rapidamente, secondo questi dati, della produttività del settore privato, e salari del commercio degli alberi, che invece come in Germania non hanno piatto. Quindi salari piatti, ma apertura di differenziali intersettori gli altri due paesi posso andare rapidamente. La Svezia. Innanzitutto la scala è molto più elevata, è da 100 a 180. I salari crescono molto più rapidamente in Svezia. Crescono molto, ma crescono meno della produttività. E i salari dei servizi a bassa qualifica, i salari della manifattura, non si discostano molto. In Perché? Perché il mercato del lavoro è molto diverso dal mercato del lavoro tedesco. In particolare la forza del sindacato dei servizi svedese non è neanche comparabile ancora eh, con la forza inesistente dei sindacati dei servizi, soprattutto i servizi privati eh, tedeschi. Gran Bretagna. Gran Bretagna abbiamo un caso in cui è veramente paradossale mercato del lavoro deregolato in cui i salari crescono più rapidamente della positiva. La curva blu è al di sopra della curva, della, curva, della curva gialla. I salari della manifattura crescono più rapidamente dei salari delle, uh, dei, uh, dei servizi, ma i salari dei servizi crescono più rapidamente della produttività manifatturiera. I modelli in cui l'economia è tirata dai consumi sono modelli in cui i salari tendono a crescere più rapidamente che altro Gran Bretagna e Svezia modelli tirati dall'esportazione o che non hanno un motore di crescita i salari reali sono piatti o comunque la crescita è molto inferiore guardiamo l'altro elemento di, di finanziamento dei consumi che è potenziale che è inevitabilmente Qui vediamo l'indebitamento e eh, scusate, della Gran Bretagna curva gialla e della Svezia curva verde aumentare, mentre in Gran Bretagna c'è stata una correzione dopo la crisi, in Svezia l'indebitamento delle famiglie, che sono soprattutto le famiglie più povere, tra parenti. continua. In Germania l'indebitamento si riduce in Italia l'indebitamento parte da livelli molto bassi, aumenta, ma probabilmente non aumenta in maniera sufficiente per tirare l'economia. Che, che settore avrebbe dovuto tirare, è potuto tirare il settore delle costruzioni? Che in Italia, adesso è in crisi, ma non ha, non ha mai raggiunto i livelli di scuola mondiali che sono esportazioni, perché le esportazioni possono fare la potenza della crescita è necessario che il settore delle esportazioni sia grande abbastanza quindi guardiamo l'importanza del il peso del, delle, delle esportazioni in percentuale rispetto al PIL. ancora una volta i quattro paesi quello che mi interessa è la curva blu, la Germania all'inizio degli anni 90, cioè subito dopo la riunificazione, la Germania assomiglia molto all'Italia e alla Gran Bretagna, non è un paese particolarmente in cui le esportazioni sono particolarmente importanti, anche se le esportazioni sono calate erano un po' più alte nella vecchia Germania federale tedesca eh, nella vecchia Germania c'è poi le esportazioni, il peso delle esportazioni tedesche schizza verso l'alto raggiunge i livelli svelesi invece sono molto più fisiologici che la Svezia è un piccolo paese mentre le esportazioni italiane e eh, britanniche uh, che crescono ma crescono molto meno delle esportazioni quindi quando si dice bisognerebbe apro una parentesi bisognerebbe in Italia in, in Italia, il modello tedesco di crescita tirata dalle esportazioni non si tiene presente il fatto che il settore delle esportazioni è ancora troppo piccolo per poter fare da per l'economia ok quali sono i blocchi sociali che stanno dietro questi modelli di crescita? E questi modelli di crescita non è che emergono spontaneamente dall'operare delle forze di del mercato, ci sono dei blocchi sociali e utilizzo l'espressione Gramsciania eh, deliberatamente. Sono fatti fra eh, interessi organizzati. Spesso dei patti che vanno al di là delle classi, che coinvolgono frammenti di classe opposta. Con una particolarità, se il modello di crescita è chiaramente identificato, sono in grado di produrre un discorso legittimante che presenta gli interessi del blocco sociale come interessi nazionali. E se avete una minima familiarità con il dibattito pubblico tedesco, voi sapete. Sapete che l'idea che è la competitività delle esportazioni tedesche è un bene nazionale da difendere è un tema generalizzato, lo trovate dappertutto. Non c'è neanche un partito politico, tranne una componente, componente di Linke, che mette in discussione questa idea di base. Di Linke è una parte del sindacato dei servizi, si chiama Verdi. Allora, quali sono questi modelli? Uh, questi blocchi sociali, dunque, dunque, dunque, i blocchi sociali sono caratterizzati da alleanze trasversali interclasse, e da settori chiave. Il settore chiave in Germania è il settore della manifattura. Il blocco sociale è quello delle imprese orientate all'esportazione e quello che resta dell'aristocrazia operaria tedesca, cioè i lavoratori, e con, uh, con i Facharbeiter, con un contratto, con un, un, un, un titolo di formazione professionale, i cui salari crescono meno della produttività, però crescono comunque e eh, sono molto più elevati. I perdenti del blocco sociale per il momento sono i lavoratori dei servizi in particolar, in particolar modo e anche le imprese il cui mercato di riferimento è soprattutto il mercato interno. Gran Bretagna, il settore, il settore eh, chiave è la finanza, credo che l'avevo spiegato la finanza ha un ruolo importantissimo perché rilassa il vincolo delle partite correnti, è possibile avere delle partite correnti identiche per, uh, per uh, molti anni di seguito, consentendo anche alle famiglie di mantenere livelli elevati di consumo e creando condizioni nel mercato del lavoro favorevoli alla domanda di lavoro dei lavoratori uh, a bassa qualifica. Quindi è un modello dominato dalla finanza, che però crea condizioni favorevoli per la crescita salariale, a patto che il miglioramento delle condizioni occupazionali non si traduca in miglioramento del potere collettivo dei lavoratori e riregolamentazione del mercato. Tutto questo è vero fino al 2007, dopo il 2007 i salari inglesi si bloccano, e recentemente c'è stata una decisione che sembrerebbe incompatibile con la logica del modello di crescita, la Brexit che è, mette fortemente in dubbio gli interessi della finanza, del sistema finanziario britannico perché rischiano di perdere l'accesso al cosiddetto passaporto europeo al mercato non si capisce quale sia il blocco sociale, non si capisce chi, chi benefici in questo momento di una situazione che è di stagnazione. La mia impressione è che Donitare in, in questo momento un equilibrio della paura, cioè un equilibrio dominato dai dal, rischi che si potrebbero correre se si prendessero delle decisioni di politica economica che eh, rimettono potrebbero fare parte delle cose. Quindi guardiamo un po' il caso italiano. E cominciamo con, con alcuni grafici. Allora, innanzitutto sono, questo è un grafico sul, um, sul PIL Pro Capite rispetto ad altri paesi, rispetto a, alla Germania e alla Cuba rossa rispetto agli USA e della curva verde rispetto alla media dei paesi eh, dell'Unione Europea a 14 e della curva blu. In tutti i casi, con, con tutti cioè i tre casi vediamo che il gap, il deficit italiano si riduce costantemente fino all'inizio degli anni 90 o a, agli anni 90. Quindi l'economia italiana non è un'economia che è sempre stata deficitaria, è un'economia che funzionava benissimo, che riduceva il gap, il gap nei confronti di altre economie fino a un certo periodo. Il periodo è gli anni, i eh, primi anni 90, se il punto di riferimento sono gli Stati Uniti, o la media del paese dell'Unione Europea, la metà degli anni 2000 se è il punto di riferimento alla Germania. Perché l'Italia è il mercato della Germania? Perché la Germania è stato il malato d'Europa durante gli anni 90, quindi la Germania stessa è in Quindi il modello economico europeo che gli italiani funzionava bene e riduceva il gap, a un certo punto si blocca e comincia a regredire. Questi sono i paesi centrali, la Germania e la Gran Bretagna. Questi sono i paesi periferici, cioè il Portogallo, la Grecia, la Spagna, tra il 1999 e il 2006 questo di nuovo è il più pro capito adesso il più uh, il pro capito sì. ah, guardate, guardate l'Italia l'Italia è la curva più bassa di tutto tra il 1999 e il 2016 il più pro capito italiano non cresce per niente 20 anni sono Si potrebbe dire, guardando questi grafici, che perlomeno la Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno avuto una fase di crescita rapida, trainata dalle bolle ma l'hanno fatta. Allora, dicevo prima che la, la, la, la, la crisi della crescita tirata dai salari genera un problema di domanda aggregata che manca, che i paesi avanzati affrontano ma essenzialmente in due maniere, introducendo dicendo, altri stimolanti dei consumi, cioè facilitando l'accesso al debito o sostituendo la domanda interna con la domanda estera, l'Italia non è in grado di fare né l'una né l'altra cosa, perché? Questa è la nuova leggera. Perché? La mia spiegazione, che credo sia abbastanza diffusa, non cerchiamo, è che la direzione chiave della politica economica italiana è quella di combinare rigidità esterna con flessibilità interna, semplice, fallisce. In rigidità esterne sono la rigidità del cambio, cioè mettersi in un meccanismo di cambio che non solo è fisso, ma poi diventa moneta, moneta unica, una moneta unica in cui il tasso di cambio reale, che tiene in conto, conto le differenze eh, di prezzi tra cioè prezzi domestici e prezzi esteri si apprezza costantemente e qual era, qual era la logica di questa? Era una logica se vogliamo che, che aveva senso l'idea era se introduciamo un vincolo di cambio costringiamo le imprese a ristrutturarsi le costringiamo a riposizionarsi su mercati a più alto valore aggiunto togliamo la droga della svalutazione quante volte l'abbiamo sentito L'altro vincolo è la giratura fiscale, che sono i famosi vincoli di Maastricht, che poi diventano vincoli del fiscal compact, che limitano l'espansione della spesa economica. Quindi si introducono una serie di rigidità nell'economia, ma in compenso, si dice alle imprese, vi diamo flessibilità dove nel mercato del lavoro. Quindi rigidità esterna, flessibilizzazione interna, quindi li compensiamo il mercato del lavoro. L'unico tipo di politica strutturale ammissibile in questo periodo è la politica liberalizzatrice. Le liberalizzazioni del mercato dei prodotti, del mercato del lavoro e le privatizzazioni. Con l'idea che la proprietà privata sia più efficiente della proprietà pubblica. Questo è un grafico del tasso di cambio effettivo e delle partite correnti. Quello che mi interessa mostrare come il tasso di cambio reale R, -E -E -R la linea continua blu è uh, il saldo delle partite correnti a partire dagli anni, no, eh, dagli anni 80 si muovono uh, in maniera sincronica se il tasso di cambio si apprezza la curva va in alto le partite correnti vanno in verde. se il tasso di cambio si deprezza, le partite correnti vanno, vanno in attivo e questo è il tasso di 90, anche se l'effetto della valutazione tra il 92 e il 95 il tasso di cambio di euro reale si apprezza notevolmente a partire dal 2000, le partite correnti vanno, gli vanno in deficit. saldo primario, questo? questa è la differenza tra entrate e uscite fiscali non tenendo conto della spesa degli interessi si dice spesso che l'Italia ha una posizione fiscale troppo lasca se si guarda il saldo primario italiano, tedesco, francese e dell'Europa a 15 l'Italia ha a partire dagli anni 90 quindi dal governo Amato sostanzialmente dalla crisi del 92 ha un saldo primario attivo che raggiunge il 5% con il governo Prodi, che poi è vero si abbassa con il governo Berlusconi, ma che è comunque attivo è molto più elevato dei nostri vicini più virtuosi, Francia e Germania. Anche in risposta alla crisi, il, il saldo primario italiano va appena sotto lo zero. Tasso di interesse corretto per la crescita Un'argomentazione che circola è che ed è vera questa argomentazione che a partire dal 95 mentre si approssima l'ingresso nella moneta unica i tassi di interesse italiani si abbassano notevolmente e questo crea un'occasione unica che è stata sprecata dall'elite italiana quello che è importante ed è strano venga spesso non venga sottolineata, è che per la sostenibilità del debito quello che bisogna guardare non è il tasso di interesse, ma il tasso di interesse rispetto al tasso di crescita. Questo rapporto, il moltiplicatore del debito, 1 più il tasso di interesse diviso per 1 più il tasso di crescita. Se il tasso di interesse, anche se sia basso, è più elevato del tasso di crescita che è molto basso il debito avrà una dinamica espansiva e qua ho, ho, ho, ho rappresentato questo tasso di interesse corretto per la crescita per l'Italia la linea blu e per la Gran Bretagna la linea rossa perché la Gran Bretagna? perché a differenza dell'Italia la Gran Bretagna fa una scelta opposta tutte e due vengono cacciate dallo SME nel 1993 la Gran Bretagna non entra l'Italia decide di rientrare e vedete che il tasso di interesse è corretto per la crescita, si abbassa in Italia, è vero, ma si abbassa anche in Gran Bretagna. E in Gran Bretagna è molto più spesso negativo di quanto non lo sia in Italia. Quindi questa idea che c'è stato un dividendo dell'euro che. si sovrappongono sostanzialmente tra il 1970 e il 1995 96 il quindi ancora una volta non è vero che l'economia italiana sia sempre stata più inefficiente dell'economia tedesca e dell'altro dell poi i destini si divergono mentre la produttività tedesca continua a crescere più o meno allo stesso ritmo negli anni precedenti la produttività del lavoro del settore, del settore italiano è piatta ora qual è il problema? che fra il 95 e il 96 succedono un sacco di cose è in assenza di una prova molto fattuale, è molto difficile sapere quali di questi fattori sia responsabile della situazione. quindi guardiamo quindi, tre cose la prima è questo abbassamento dei tassi di interesse. La seconda ovviamente è l'ingresso nell'euro, che non data dal 99%. In seguito nel 1997 il pacchetto 3, poi ci sta il, eh, il pacchetto del 2001 e così via fino ad arrivare, arrivare al Giorgio. La famosa liberalizzazione compensativa. Diamo la, aumentiamo la rigidità nominale però vediamo compensazioni al mercato del lavoro. Viviamo vi sono le imprese. Allora, cominciamo con la riduzione del tasso di interesse. Questi sono i tassi di interesse di lungo periodo sui bond rispetto ai tassi di interesse di lungo periodo nominali della Germania. come ecco, vedete dal 95, i paesi sono l'Italia, la Spagna, il Regno Unito, la Francia e la Svezia, dal 95 in poi i tassi di interesse italiani, spagnoli, svedesi e anche britannici si riducono notevolmente rispetto alla, alla Germania. È interessante che si riducano anche i tassi di interesse svedesi, cioè di una, di una nazione che ha deciso di non entrare nell'Europa. Forse i mercati pensavano all'epoca che anche la Svezia sarebbe stata, non si sa. In ogni caso è un fenomeno generalizzato. Qual è il problema della riduzione dei tassi di interesse? C'è ricerca che attribuisce a questa riduzione dei tassi di interesse una allocazione erronea dell'industria. Sostanzialmente i tassi di interesse sono troppo bassi e permettono a aziende marginali che dovrebbero uscire dal mercato di rimanere nel mercato. Inoltre stimolano investimenti in settori a base di produttività, le costruzioni, i servizi a basso valore aggiunto. Sì, e probabilmente questo ha giocato un ruolo. Um, però ancora una volta, la riduzione dei tassi di interesse è un fenomeno generalizzato si ritrova anche in paesi che sono fuori dalla Un'altra argomentazione è quella del ruolo dell'euro, cioè la, la stagnazione della produttività sarebbe dovuta all'euro, all'ingresso nella moneta unica attraverso un meccanismo di cui ho parlato prima. L'ingresso nell'euro riduce la produttività la domanda che si riduce attraverso la legge di Kaldorf e questo rapporto fra domanda e produttività, riduce la produttività, ergo l'ingresso nell'euro riduce la produttività. C'è un altro argomento, Bagnai, che credo sia nel, nel, nel programma, ha scritto un articolo molto interessante in cui sviluppa questa argomentazione. C'è una contro argomentazione per esempio di Zingales e Pellegrino, che dice, ma è strano, perché l'ingresso nell'euro dovrebbe significare che i settori esposti alla concorrenza internazionale si restringono perché è più difficile per le aziende fare fronte alla competizione internazionale quindi le aziende meno produttive dovrebbero uscire viceversa i settori non esposti alla concorrenza internazionale dovrebbero aumentare il loro peso nel totale l'esito complessivo di questi movimenti dovrebbe essere che la produttività generale dell'economia si riduce perché i settori a bassa produttività diventano, uh, hanno un peso maggiore però all'interno dei settori esposti dovremmo avere una crescita della produttività per, per fattori di composizione perché le aziende più inefficienti sono state spazzate via quindi qua abbiamo l'apertura al commercio dei vari settori è un indicatore di aumento o di riduzione della, della, della produttività del lavoro. Questa è la produttività media annuale dopo il 96 rispetto alla produttività media annuale prima del 96, dal 91 al 96. Quasi tutti i valori sono negativi, come vedete. La curva è leggermente negativa. Ma non statisticamente significativo non si può regettare l'ipotesi che questa relazione sia inesistente, che il coefficiente sia zero. Se l'euro è responsabile della crisi della produttività dovremmo trovare una curva molto negativa, cioè più i settori sono esposti all'effetto dell'euro, più si riduce la, produtt la, la, la produttività e viceversa. Se invece l'euro ha selezionato all'interno dei settori le aziende più efficienti, dovremmo trovare una curva molto positiva. Più sono esposte, più la produttività del settore aumenta. Troviamo una curva un po' negativa, ma sostanzialmente la relazione è zero. La mia opinione sul ruolo dell'euro in rapporto alla produttività italiana è che, che l'effetto 7 intero non è un effetto di riduzione della produttività dei settori esteri, ma è un effetto più generale, cioè l'euro in combinazione con la direzione di politica economica ha messo un tappo sulla domanda aggregata, impedisce di fatto ogni azione di rilancio della domanda interna, se c'è questa relazione tra domanda interna e produttività contenere la domanda interna significa uh, uh, ridurre e avvio alla conclusione, vi faccio vedere adesso, questo è praticamente illegibile questo grafico, ma questi sono tutti i settori, vari settori dell'economia italiana rispetto al, al differenziale fra produttività dopo il 96 e produttività prima del 96. Il differenziale è negativo quasi per tutti i settori, molto negativo eh, per il settore manufatturiero nel suo complesso. È positivo solo per pochissimi settori, fra questi ci sono le telecomunicazioni e il settore Questo qua è lo stesso grafico tedesco, è il settore in cui la produttività aumenta dopo il 96, quindi c'è molti, molti di più. E la riduzione del tasso di crescita della produttività è comunque molto più basso di quella Quindi concludo. non è Quello che l'Euro ha fatto, ma diciamo euro per dire sistema di governance economica e di politica economica complessivo, è limitare molto fortemente, per la presenza di questi vincoli esteri, la possibilità di un rilancio della domanda. Interna. Con un settore dell'esportazione che vi ho detto era molto piccolo, è gravato da un tasso di cambio reale. Sovra, uh, sovravalutato. Quindi la domanda complessiva si dice, questo si traduce attraverso i meccanismi di caldo e in una tendenza all alla stagnazione della produzione. Terzo fattore, la liberalizzazione del mercato del lavoro. E qui abbiamo una serie di studi che mostrano che, contrariamente a quanto si dice, la liberalizzazione del mercato del lavoro negative per la politica. Ci sono studi italiani, e ce ne sono tanti, ci sono studi basati su dati PAN, cioè studi che mettono insieme dati di in diversi paesi che arrivano alle stesse conclusioni. C'è uno studio di Daveri del 2012 che mi piace sottolineare, perché Daveri è un economista mainstream, che arriva sostanzialmente alle stesse conclusioni. Perché la flessibilizzazione del mercato del lavoro non è riuscita a compensare l'inflessibilità del campo. E cioè ci sono studi molto recenti, prodotti dai ricercatori del Sant'Anna di Pisa, credo che sentirete traccia di queste, perché avete invitato qualche ricercatore del Sant'Anna, no, mi ricordo a lei, no, sì, sì, sì. che mostrano che, che stabiliscono anche una relazione fra flessibilità del lavoro misurata dalla quota dei lavoratori di lavoratori temporanei a livello settoriale e la capacità di innovazione delle imprese. E arrivano alla conclusione che più è flessibile il mercato del lavoro, meno capaci sembrano essere le imprese di essere innovative. Perché? È un meccanismo molto importante. Il meccanismo passa attraverso la trasmissione delle conoscenze e l'importanza della conoscenza tacita. Se il meccanismo di innovazione è il fatto che hai un processo, un processo in cui i lavoratori hanno conoscenze importanti su come funziona il processo, su come si potrebbe migliorare e l'innovazione dipende dalla capacità di estrarre quella informazione e utilizzarla per il miglioramento, quell'estrazione si verificherà se c'è un rapporto di lungo termine se è quello che ho chiamato prima il rapporto di scambio di dono se dalla parte delle imprese dalla parte dei lavoratori c'è interesse a investire nel, nel capitale umano e a trasferire la conoscenza che uno ha sul sull'intervento del processo questo è importante, perché? perché la liberalizzazione del mercato del lavoro non è soltanto un fenomeno italiano, è un fenomeno generalizzato ma se la liberalizzazione del mercato del lavoro ha un effetto di stagnazione della produttività dobbiamo, dobbiamo chiederci perché la stessa stagnazione non si verifica altrove la mia risposta è di due tipi primo la stagnazione della domanda in Italia è molto più importante degli altri paesi secondo i meccanismi di trasferimento delle conoscenze a livello di impresa in Italia sono molto molto più basati sul, sul la, la, la formazione sul posto di lavoro, on the job, rispetto ad altri paesi. La formazione professionale classica tedesca non c'è in Italia. In Italia tutte le competenze competenze operarie o anche competenze di tecnici di basso livello si formano molto sul posto di lavoro, attraverso l'affiancamento. Quindi la, la stabilità del rapporto di lavoro è più importante in un sistema di questo tipo di, di quanto, rispetto a quanto non si sia in sistemi in cui le competenze sono prodotte dal sistema scolastico, competenze generali, oppure sono competenze eh, prodotte dal sistema misto scuola-formazione, sistema tedesco. La situazione italiana è molto particolare da questo punto di vista. Il mercato del lavoro, come quello italiano, deve fare estrema attenzione a destabilizzare questi meccanismi di creazione della fiducia. In ogni caso, faccio vedere i grafici sull'Italia, questa è la quota di lavoratori temporanei in Italia in Germania e eh, nel, nell'Europa a 16. la quota dei lavoratori temporanei era molto bassa rispetto alla media europea in Italia, e questo è coerente con quello che vi dicevo, un sistema che certo ha un'economia informale molto importante, ma il settore formale ha la grada gran parte. Poi l'Italia raggiunge e supera uh, sia la Germania che, uh, che uh, le, la media europea. Non in, Italia, in Italia la quotidianità temporanea non è superiore alla media europea, ma ha raggiunto la media europea. E poi occupazione temporanea e disoccupazione. E vi, mi interessa mostrarvi quello che succede fra il 2000 e il 2007, più quando la disoccupazione della curva rossa si abbassa, ma aumenta costantemente la quota di lavoratori temporali. Cioè, c'è un obiettivo politico, ridurre la disoccupazione, come lo si riduce? Creando impieghi, chiamiamoli precari. Impieghi precari in settori a basso valore aggiunto, bassa produttività. Poi la crisi colpisce e abbiamo costruito contemporaneamente alta disoccupazione e alto tasso di precarietà. In sintesi, la caratteristica comune della traiettoria dei capitalismi europei è la crisi della crescita privata dai salari. L'Italia è un caso estremo, ma non un caso completamente divergente, di un fenomeno più generale. Con la crisi della crescita privata dai salari, le economie avanzate hanno cercato altri motori alternativi della crescita, Alcuni vanno fatto stimolando i consumi, eh, con creazione di bolle, facilitando l'accesso al credito, questi sono i modelli tirati dai consumi, altri si sono spinti verso la crescita tirata dalle esportazioni. L'Italia non è stata in grado di fare né l'una né l'altra cosa, e la mia ipotesi non può che essere un'ipotesi perché manca la prova controfattuale, dovrebbe tornare indietro nel tempo se cambiassero i parametri la mia ipotesi è che abbia fallito completamente la strategia di un'idea questo combinare uh, vincoli nominali con flessibilizzazione e mercato. ed è forse, se è possibile arrivato il momento di tentare